Ciao a tutti e benvenuti quest'oggi in questo nuovo video. Quest'oggi vi porto un video diciamo, leggermente diverso dal solito, ovvero una parodia. Una parodia perché ho visto questo video, stavo sulla home page di YouTube e quando sto nella home page di YouTube di solito vado sempre a vedere il mio canale e sono andato a vedere il video quello dello Sbapo, il primo video dello Sbapo. E sotto nei correlati, nei video consigliati, ho trovato questo video che si chiama Beccato a svapare a scuola. Ho detto, vabbè, lo devo vedere, lo devo vedere, lo devo vedere. Infatti, oggi sono qui per vederlo insieme a voi. Beccato a sbappare a scuola. Il canale si chiama MG King. Prima di iniziare il video, vi volevo ricordare che questa domenica, 9 luglio alle 16 a Piazza del Popolo, ci sarà un raduno. Ci sarà il raduno che farò insieme a Michela Balzarotto, Francesca Paccini e Giulia Marini. Quindi ci, ci, dovete tutti venire, portatemi anche i cartelloni, mi raccomando i cartelloni, voglio i cartelloni. Ragazzi, brigola nel canale di Angel Moz, anzi, ben ritrovati, anzi, benvenuti nel canale di Angel Moz. Buongiorno. Oggi sono qui per raccontarvi una storia. Perché parla toscano? Non credo sia toscano, c'è l'accento romano. Successo davvero, come avete letto dal titolo, ebbene sì, sono stato scamato a fumare. A sbavare più che fumare, a fare trick ah, Ma vedi un po', io pure sono stato beccato a sbavare a scuola Ah, vedilo Perché mm. cazzi e mazzi Cazzi e mazzi, non vedilo Trick e cazzi e mazzi A scuola Prima però di iniziare il video, vi do 5 secondi per lasciare like Clicca qui per il like, clicca qui per iscriverti eh, Ma non funziona così, non si può fare Cioè per iscriverti sì, si lo puoi fare, ma per mettere il mi piace no Ah vabbè, ah vabbè Sei esperto da YouTube, scommetto ti te No, non me ne frega niente Passiamo subito al video Cosa è successo, ragazzi, in pratica? Per chi non sapesse, io fumo l'elettronica ormai da un annetto Cos'era? No, no, risentiamolo, cos'era? Che cazzo è? Sono stato sgamato. Ora vi spiegherò tutto. Allora, è iniziato tutto che ero io e un mio amico a scuola che sbavavamo in bagno Presì nella maniera ci siamo messi a cercare video su YouTube di tipo Sbavo Official YouTube, non mi ricordo Che non esiste, non esiste Come fare i trick, come fare i trick, i trick non si possono sentire come... No scusami, allora, a te ti prende internet a scuola, a me a scuola prende a malapena la voglia di studiare non coincidono queste cose. Ma ah, vabbè, non c'è segreto su giù, sta Fare i cerchi, come fare tutte queste cose. Io ho preso proprio dall'entusiasmo, visto che io già sapevo fare i E Inizio a fare i cerchi. Arriva il bidello nel bagno. Ma perché si guarda intorno? Arriva il bidello in bagno? mi fa. mi inizia a urlare, oh. Tipo per Dio, che cazzo fai? Cioè, non si fuma a scuola. E io gli faccio, oh. Io stavo allo zoo. Stavo allo zoo, stavo guardando un elefante che trombava con un canguro. L'elefante mi guarda e mi dice: Oh! Io guardo e gli dico: Oh! No, mi guarda e mi dice: Che cosa fai? Lui mi guarda e mi dice: Che cosa fai? E io me lo guardo, tipo, visto che lui pure fuma? No, non ho sbapato però. Visto che so che pure, io, che pure lui scopa, gli ho detto: No, vabbè, stavo te lo scopando, ma. <ride> lui mi fa: No, sci un cazzo, tipo. Adesso ti porto dal preside Adesso ti porto dalla guardia forestale Solo che poi mi ha detto vabbè ti lascio andare Prima ti ho in culo e poi ti lascio andare E io praticamente non conoscevo ancora il rischio che si poteva correre a scuola con questa cazzata Manco io, c'ho ancora il culo sfondato Allora continuavo a fumare tanto di più Poi sono così tu entusiasmi Non sai a fare cerchi in mezzo proprio Non è che se fai... Significa che stai a fare i cerchi, cioè stai solo a muovere la testa, eh. Proprio in mezzo là, al corridoio, a fare il clip, quelli che fai. Tieni su. No, quelli che fai. Oh, oh, oh, oh! Quando però E mangia, e mangia, mangia. Usci una professoressa e mi guarda. Cioè, e mi disse che, ma cosa fai? Adesso andiamo subito dal preside, metti via quella cosa, come ti sei azzardato? Questo non è buona educazione per chi viene a scuola. Mi cioè, ha dire una cosa, poi una certa mi ha fatto, ma che cazzo di fumi a scuola? No, questo non me l'hanno detto a me, fortunatamente. Poi mi guarda davanti al preside, che davanti al preside poi ma che cazzo di fumi a scuola davanti al preside mi fa. E al non hanno arrivato anche il mio amico Allora sei una spia infame sai io Sei proprio un infame Cioè hai detto che sono il tuo amico Che infame Io gli ho risposto tipo tutto strano tipo No prof non è mia Ma beh, hanno detto le stesse cose a quel coglione Che hanno beccato nel secondo video dello svapo Dovete vedere il primo video dello svapo E il secondo video dello svapo Però credo che il primo video dello svapo l'abbiate visto tutti Quindi il secondo video dello svapo dovete vedere Perché c'è il continuo di quella storia Andatela a vedere E allora lei mi fa? E di chi è se non è tua? E di quell'altro. Di quell'altro amico tuo? Non posso fare nomi per motivi di privacy. Io le faccio. No, prof. Io le faccio. Oh. Mi scusi, non volevo. Non mi hanno ancora sospeso e non mi sospenderanno. Ma mi abbasseranno il voto di condotta e rischio la bussatura, ragazzi. Sei il ribelle, sai? Io. Sei un ribelle. Le, sulle mani per il ribelle, oh. Sulle mani a palazzone per il. Mazza che faccia! T'ho stoppato con la faccia? Che porca puttana! Insomma, io ci ho ripensato dopo tutta questa cosa. Ho preso la mia sigaretta. Non me la porterò mai più a scuola, anche perché una volta me l'hanno rubata. Eh, sei un coglione. Ci l'hai portato due volte. Mamma mia, sei proprio un coglione. Allora, oh. fatelo fatto di. In pratica, voglio finito che hanno chiamato i miei. E me non me fatto fatta passare liscia, infatti. Qua. Qua, non so, pieno di lividi. Lasciate stare. Sei pieno si vede. Con sta luce poi si vede ancora di più Che si vedono i Ma poi... Di, ma almeno mettete un po' di trucco che si, crede, cioè che si credete di più va a Adesso ho detto che devo prendere minimo tutti e otto per poter recuperare. Ma perché guarda che c'è il suggerimento col cartellone, cazzo. Niente, ragazzi. Io direi che per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un like. Se non vi è piaciuto, stigazzi. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete like qua. Se non vi è piaciuto, stigazzi. Ragazzi vi invito a non fumare mai, non fatelo mai e eh, poi mai, infatti sentite adesso che ho la voce che eh, mi fa male la gola. Ah, i coglioni, Come detto perché fumi, no perché c'hai un po' di grasso tello che ti capi no? Se invece vi è piaciuto lasciate la... avete lasciato già il like, iscrivetevi anche e commentate questo video con il video. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi così siamo ancora più belli, e noi ci vediamo al prossimo video Belle rica. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, devo lasciare un bel mi piace, perché sì, se non vi è piaciuto sti cazzi. Vi ricordo sempre del raduno, lasciate un mi piace, seguitemi su tutti i social, soprattutto Instagram, perché vi terrò aggiornati sul raduno e su tutto ciò che riguarderà il mondo di delle caramelle. Ci vediamo lunedì, spero lunedì, col prossimo video. Lasciate un mi piace e commentate con un hashtag ribelle, hashtag ribelle, quindi...